noi abbiamo lanciato un seme un piccolo granello che si è trasformato in mille fiori di sogni e speranze piante che daranno altri semi con cui coltivare una nuova terra e far crescere altri sogni sogni d'amore, di passione, ma soprattutto sogni per te